Buongiorno, sto facendo colazione con pancake, in questa stagione gusto cacomela, che puccio nel latte vegetale e che accompagno il tutto con una tazza di tè, questo è il tel sogni d'oro della start, nessun tempo. vai vai vai vai bravo, stop bravo, buono stop, allenamento di oggi finito, Sì, io sono finita <ride> sono appena tornata a casa, è l'una e mezza e ho fame, stranamente non sono parida prevenuta quindi non ho assolutamente preparato nulla da mangiare, quindi ora bisogna preparare qualcosa in 10 minuti perché è, è il mio tempo massimo, poi, poi incomincio a smattare Pasta, volevo provare questa, pasta di avena bio senza glutine. Pasta. Siccome questa ha un gusto terra, io sinceramente non andrei a rovinarla molto, ma andrei soltanto a condirla con una dadolata di verdure e pomodorini. Ho ricomprato il peperone, nonostante sia uno di quegli alimenti che io avevo tolto perché mi dava gastrite e acidità. E adesso voglio riprovare a reinserirlo perché non si sa mai che magari adesso non mi faccia più male. Oggi vi faccio vedere come preparo il pranzo in 15 minuti. Accendo il fuoco, avvio il timer e incomincio a cucinare. Ma quanto è buono l'odore di pepe. Oh. Corriere! Un pacco per Jimmy, Jimmy adesso si incomincia a andare i pacchi qui, si sta proprio trasferendo. Eh? Verdure sul fuoco, cucinate, grazie. Se vedo che le verdure si stanno un po' attaccando, aggiungo un po' di acqua di cottura della pasta. Con un pizzico di sale, un pizzico di pepe. Tac! Piatto pronto in 15 minuti! Chiudo tutto con il solito filo di olio. Questa volta uso questo qui bio, che secondo me è un pochino più speziato. E con queste verdure ci sta, che è una meraviglia. E alla fine il parmigiano ci finisce sempre sopra, ci puo' da fare. Sono pronta per andare dal dentista! Ogni volta che vado dal dentista mangio cipolle. Poverino. Tornando a casa dal dentista mi sono fermata a fare un po' di spesa al PAM e al Carrefour. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, al PAM non ho preso niente di che se non caffè sia della moca sia per la macchina Nespresso. Diciamo che siccome queste costano davvero tanto, le limito alle occasioni speciali oppure quando sono in compagnia, quando voglio farmi un caffè veloce a scappare, ma quando sono da sola... Siccome forse non l'ho mai fatto capire su questo canale, ma io bevo bel po' di caffè. Tanto caffè. Bisogna bere il caffè per essere così eccitati tutto il giorno. No, <ride> Però, eh, sì, almeno due moche piccole al giorno, dopo colazione e dopo pranzo. E mi piace gustarmelo, mi piace l'odore, mi piace proprio il gesto di fare la moca. Cosa che nell'Anespresso viene un po' bypassato, quindi quando sono da sola, polvere di caffè. Ho preso del macinato. Ho trovato questo qua sceltissimo: costa un fottio, 13 euro al chilo. Eh, vabbè, diciamo che questo lo utilizzo magari quando faccio le polpette o cose del genere. Finalmente ho ripreso questo, che è il. Ah, è light. Vabbè che è il formaggio spalmabile, perché nella pasta di oggi ne sentivo davvero il bisogno. La pasta di avena è un po' amarognola e infatti quando poi ho aggiunto il parmigiano è un po' migliorato il sapore, quindi secondo me assolutamente da mangiare con un formaggio, questo secondo me perfetto, perché polla la rende po la anche bella cremosa, in frigo mi mancava qualcosa per rendere cremoso il tutto poi sono andata al Carrefour essenzialmente per una cosa sono uscita con un sacchetto pieno però una cosa ne ho trovate ben tre sì. ragazzi sto parlando della zucca castagnosa ne ho trovate ben tre un euro al chilo al Carrefour perché devo ammettere che gli ultimi giri che ho fatto alla Lidl Bale. e invece ho trovato queste qua che sono piccoline che vanno contro i miei principi della zucca castagnosa vabbè però sono pesantissime perché pesano un chilo l'una e le ultime che ho trovato sono super castagnose infatti cioè, Carrefour adesso è pieno io ho fatto mambassa e sono scappata con tre zucche sempre a Carrefour ho preso un sacco di carote e dell'altro macinato. Questo macinato è più grasso, e infatti costa 10 euro al chilo, quindi di meno, perché è più indicato per fare il ragù. Io non so se l'avete mai visto un video vecchissimo, ho una ricetta super semplice, super facile, as usual. Per il ragù fatto in casa, da poter preparare e poi porzionare e mettere in freezer. E è una cosa che, se vi interessa, potrei riprovare, rifare, perché oggi, ad esempio, l'avrei trovata molto pratica e molto utile. Quindi l'ho preso per questo. Poi, poi, poi, poi, quante cose! Mamma. Dovete sapere, e non penso di avervelo detto qua su YouTube, che ho ricominciato a mangiare soia. Ta -da -da. Il motivo è che ho iniziato una terapia con la mia dottoressa che prevede dei medicinali e questi hanno tra gli ingredienti la soia, quindi io non potevo dirle che non posso mangiarla perché mi dava il mal di testa e quindi ho lasciato perdere, ho detto vabbè Silvia ora ti prenderà il mal di testa, ho cominciato a assumere questi medicinali, non mi è venuto mal di testa, quindi ho detto ma che... Mi sia passata sta fissa della soia Perché io vado in fissa con le cose Obiettivamente così Anche per tipo il peperone Che nota non mi ha fatto nulla Non mi ha dato acidità Ho avuto un po' di gorgogli Dove lo risentivo Però è un peperone Tutti fanno un po' fatica a digerirlo Ma io non ho avuto assolutamente problemi Quindi ragazzi anche il peperone È rientrato nella dieta Alleluia Ma voi sapete il motivo per cui tolgo determinati alimenti a volte è perché magari mi basta una volta che mi facciano stare davvero male che io mi prendo paura e smetto di mangiarli perché non voglio stare così male comunque fatto sta ho ricominciato a mangiare la soia quindi ho acquistato il latte di soia dalla Lidl e questo ve lo faccio vedere perché questo merita davvero costa 1,10 euro e l'ho sostituito al latte di mandorla dell'alpro che costava 3 euro a cartone. Cioè, siamo seri. Questo contiene soltanto acqua, semi di soia, sale marino. Quindi assolutamente senza edulcorante, senza zucchero, perfetto. Capisco che qualcuno dica che sa di cartone. Posso essere d'accordo. Però mm, a me piace. Viva il cartone. Si vede che da bambina ho mangiato molta carta comunque presa da questo raptus della soia ho voluto acquistare sotto vostro consiglio questo soia san che è uno yogurt bianco naturale i macronutrienti e gli ingredienti sono di tutto rispetto e questo me l'avete consigliato più che da mangiare come yogurt da usare come amalgamante quindi come sostituti Vediamo come mi trovo. Proviamo. Adesso sono felice e voglio provare tutto. Ad esempio, ragazzi, sono andata in fissa, ma in fissa, seria, con gli edamame. Non li avevo mai mangiati prima della serata sushi che abbiamo fatto a casa della Vale. Andate a vedere il video se non l'avete visto. Da lì sono andata in... Cioè, voglio edamame sempre, ogni giorno. Sono buonissimi. Sono praticamente questi baccelli. Che contengono un sacco di proteine pochi carboidrati pur avendo le sembianze di un legume e sono buonissimi cioè con un pizzico di sale sopra e infine ho preso del prosciutto crudo argomento affettati allora è consigliato non abusarne e non mangiarli giornalmente in ogni caso io tra tutti gli affettati quello che vedo come prodotto migliore è il prosciutto crudo, soprattutto quello che contiene soltanto coscia di suino e sale. Tra le eh, fitness people, invece, gli affettati che vanno di più sono la bresaola, che contiene nitriti e nitrati, e il tacchino arrosto, il petto di pollo arrosto. Avete mai visto gli ingredienti del tacchino e del petto di pollo arrosto? Cioè quelli sono tipo il surimi della carne Sono delle cose processate, tutte impattate E poi tagliate a fette Non è cibo Cioè non è qualcosa di naturale Cioè ovvio anche questo non è naturale Perché non è il pezzo di carne Però è essenzialmente la carne cotta in un particolare modo E poi tagliata a fette Ma quella è proprio carne, pezzi di questo, pezzi di quello, Cioè perfino l'albume d'uovo Messo tutto insieme, compattato e tagliato Sinceramente Da quando l'ho compreso non, non mi fa impazzire Ma è un mio gusto personale Ed è anche il motivo per il quale Io non potrei mai consumare prodotti Di quelli lì, vegani, vegetariani Perché sono spesso dei composti Pressati e poi tagliati E boh, sapete che io cerco il più possibile Di restare vicino a ciò che Rappresenta la natura. Tanto sono sicura che mi criticherete anche su questa spesa. Ho preso la zucca come discolpa e questa viene dalla terra. Guardate, c'è anche il ternice attaccato. E basta. Non ho preso più nient'altro. Ah, tante cose da dire in questa spesa. Ho avuto un'idea mentre ero in doccia. Io faccio tantissimi pensieri sotto la doccia. Comunque, ho pensato di utilizzare questo mix di spezie, tandori, per fare il fantastico pollo tandori. Quindi, stasera, ricettina indiana. Praticamente, ho tagliato a cubetti il pollo. Adesso lo metto sul fuoco e aggiungo un pochino di spezie. A parte, ho già cucinato il riso e lo sto facendo raffreddare in un bicchiere. Dopo vi faccio vedere perché, se funziona. Essenzialmente tutto è nato dal fatto che volevo utilizzare lo yogurt di soia E ho detto ma come faccio ad utilizzarlo? E mi è venuta in mente questa cosa Quindi faccio la salsina di condimento del pollo con lo yogurt di soia mischiato al tandori. Aggiungo un po' di sale, un filo d'olio Faccio una salsina e poi a fine cottura del pollo Spengo il fuoco, mi raccomando perché se no ho cucinato lo yogurt Aggiungo questo mix al pollo Do una mescolata e il piatto indiano è pronto! I did! Yes! sono riuscita a fare la torretta come noterete in questo piatto non c'è verdura perché di in forno c'è la zucca ed è la mia verdura che però mangio come dolce con questo bel piatto fumante io mangio e poi mangio la zucca. Quindi vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. L'abbiate trovato utile. abbiate trovato consigli interessanti. Se così è stato mettete mi piace. Non dimenticatevelo. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Ragazzi provatelo. Perché è davvero buonissimo. Cioè se vi piace lo speziato. Assolutamente sì. Infatti la mia bocca sta andando a fuoco. Ho un con il peperoncino. No ragazzi ho avuto l'illuminazione Qui ci manca qualcosa Ci manca O delle mandorle tostate O Il mix di semi Un po' tostato Tostiamolo, Tostiamolo. Ci sono i semi di sesamo che saltano Oddio Oh raga calmi eh Ho invece di troppo Ups. Più o meno tostati dai Mmm wow. con la frutta secca tostata è speciale